Mi chiedo su un sito di anche l'ho. adesso non mi distrade, però perché devo essere concentrato. Allora. Buonasera a tutti. Eh, eccoci qui a questa nuova puntata dei dialoghi del Festival della Salute Globale, Global Health Now. Siamo oggi con la Vice Ministra per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Emanuela Del Re. siamo benvenuta alla Vice Ministra, con la quale dialogheremo sull'emergenza coronavirus e abbiamo dato come titolo un'opportunità per rilanciare la leggenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che è come molti di voi sapranno, è una risoluzione adottata dalle Nazioni Unite nel 2015, firmata a tutti i governi dei paesi membri dell'ONU. 17 obiettivi, 169 target molto ambiziosi. Si va dalla salute all'educazione, accesso all'acqua, alle strutture igienico-sanitarie, riduzione di diseguaglianze fino alla finanza sostenibile, passando per cambiamento climatico e mh, biodiversità. Eh, Diciamo noi siamo, mh, abbiamo voluto dare come titolo opportunità per l'agenda 2030 perché leggendo l'agenda 2030, leggendo tutti gli obiettivi di questa agenda, sembra proprio di andare a leggersi una sorta di breviario va de mecum, per affrontare le varie crisi che potrebbero accadere, ne è appunto accaduta una questa del, del Covid-19 che è proprio uh, un'emergenza sanitaria, ma non solo, vedremo che tanto poi legata a tante altre cose, dal cambiamento climatico alla, alla biodiversità, eccetera. Con la viceministra vorremmo subito partire con quella che è stata qualche giorno fa, proprio lunedì eh, 4 maggio, l'impegno italiano alla conferenza in risposta alla pandemia globale di coronavirus, al quale, alla quale ha partecipato il nostro Premier Conte, eh, organizzata dalla Commissione Europea. L'obiettivo era raggiungere 7 miliardi e mezzo di euro. Pare che ci siamo già, eh, eh, obiettivo raggiunto e il Premier Conte ha annunciato un impegno importante italiano eh, Vice Ministra ci può aggiornare ci può parlare appunto cominciamo da questo, da questo impegno italiano a livello multilaterale poi vedere cosa fa l'Italia grazie a lei la parola No, intanto vi voglio ringraziare per avermi invitata perché stimola vostra, il vostro festival e oltretutto credo che in questo momento, mai come in questo momento, sia opportuno di parlare di queste tematiche che si rivelano assolutamente fondamentali ancora di più oggi con il Covid-19, ma eh, naturalmente nel quadro di una consapevolezza globale che stiamo sviluppando sempre di più, soprattutto legata al concetto di interconnessione e di interdipendenza dai Paesi che ci spingono appunto a non vedere più la salute soltanto come un affare interno, ma come una questione veramente universale che deve coinvolgere tutti e soprattutto coinvolgere tutti in uno sforzo collettivo, in particolare per far fronte a questa pandemia. Quindi vi ringrazio molto e sono molto felice. Felice di essere con voi. Per quanto riguarda mh, come siamo partiti appunto dalla, eh, dalla questione immediatamente più uh, come dire eh, attuale, eh, sicuramente la nostra risposta all'appello globale eh, alla, appunto per poter contrastare la pandemia è una risposta che è perfettamente in linea con i grandi valori eh, del, dell'Italia. Noi abbiamo sempre agito non soltanto nel quadro dell'Agenda 2030, da quando questa è stata definita, e quindi diciamo aderendo e sposando i principi ispiratori di questo quadro, di questa eh, come dire architettura di riferimento, ma poi anche con una serie di contributi negli anni che ci hanno visto assolutamente eh, presenti e protagonisti direi anche se mi permettete, proprio nel eh, sostenere le iniziative che eh, sono volte a a costruire appunto questa coscienza universale sulla, sulla eh, salute globale, tant'è vero che siamo stati sempre eh, dei contributori eh, presenti, costanti, fedeli e affidabili, direi per esempio del Global Fund, ma anche del Gavi e di tante altre, come dell'OMS d'altra parte, proprio perché Appunto crediamo profondamente che il nostro sforzo e crede, siamo anche convinti che il contributo italiano di per sé sia un valore aggiunto proprio per la grande tradizione sanitaria che il nostro paese vanta e che per quanto mi riguarda eh, costituisce veramente un esempio di conquista sociale che si può ottenere. Quello che eh, ha portato come eh, contributo eh, il Premier Conte lunedì appunto costituisce l'acme la, la, la, di un processo estremamente importante che noi stiamo conducendo da anni ma che negli ultimi giorni ha avuto un'accelerazione soprattutto politica proprio perché c'è una consapevolezza di voler contribuire alle strategie globali. La strategia soprattutto quella che riguarda eh, la, la cooperazione internazionale in generale, eh, per esempio l'OMS e quindi la Strategic Preparedness and Response Plan, cioè il piano speciale per strategico per la risposta eh, soprattutto e la prevenzione anche, naturalmente ci vede in prima linea perché come ripeto lo siamo sempre stati e dal punto di vista politico ovviamente abbiamo una capacità decisionale di partecipazione molto significativa che ci porta effettivamente noi stessi ad essere ispiratori di altri per quanto riguarda appunto la consapevolezza di dover contribuire fortemente in maniera incisiva ed efficace. Grazie mille, dunque eh, per ritornare un attimo all'impegno All'impegno italiano, sono, sono parecchi nuovi fondi perché abbiamo visto che ci sono 10 milioni per, la, per il CEPI che è la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. 10 milioni mi pare per l'OMS, è particolare in questo momento l'OMS che sta ricevendo accuse e anche tagli, diciamo promesse di tagli da parte americana, invece è importante che l'Italia dall'altra parte appoggi eh, il finanziamento all'OMS, mezzo milione di euro per eh, il Global Fund in aggiunta ai 161 milioni che sono stati eh, com, impegnati lo scorso anno per il prossimo triennio, quindi dati ancora al Global Fund per qualcosa di aggiuntivo, il Global Fund è un meccanismo multilaterale importante per l'Italia, perché l'Italia lo ha, lo ha creato, diciamo, è stato uno dei paesi fondatori del fondo globale, ma è importante anche perché ora sta cercando di ricalibrare i propri interventi, proprio cercando anche di affrontare l'epidemia Covid, perché ricordiamoci quello che ha detto l'OMS qualche giorno fa, ci sono altri problemi nei paesi del sud del mondo, ad esempio in tutta l'Africa subsahariana, la malaria il Covid potrebbe raddoppiare il numero di malati e il numero di decessi causati da malaria nei prossimi anni se non si fa qualcosa da una parte, perché il problema è quello che se la coperta è troppo corta si vanno a spendere i fondi per la nuova epidemia, per la nuova emergenza, dimenticando quelle che sono le emergenze diciamo, ormai eh, ricorrenti in tutta l'Africa subsahariana. Altri 120 milioni dati eh, diciamo, come impegno per i prossimi 5 anni al Gavi un altro importante meccanismo di cui l'Italia è stato uno dei finanziatori fin dall'inizio. Quindi mi pare di capire che veramente l'impegno italiano sul canale multilaterale sia veramente forte da questo punto di vista, lo è sempre stato, mi pare la conferma del, del Premier Conte qualche giorno fa, ma anche quello che lei ci ha detto, quello che lei ha scritto e ha detto nelle in recenti interviste eh, nei, nei giorni scorsi. Quindi l'Italia c'è davvero dal punto di vista Multilaterale. Dal punto di vista bilaterale, invece, l'Italia in Africa o nei paesi nei quali la nostra cooperazione è più forte in Africa subsahariana è particolarmente forte, ma anche in altri paesi, come opera e che cosa farà a livello bilaterale con l'agenzia o con le organizzazioni non governative oppure direttamente? Comunque, intanto mi lasci fare una piccola eh, come dire, chiosa a quello che lei ha detto, e cioè eh, assolutamente fondamentale, e cioè che tutto quello che lei ha descritto, entrando nei dettagli delle, delle, degli investimenti che noi stiamo facendo nel nostro futuro, perché io tali li, eh, li, li considero, eh, e quindi appunto questi impegni economici che noi abbiamo dimostrato eh, con chiarezza lunedì nella mh, conferenza a cui ha partecipato il Premier Conte, vanno nella direzione appunto di una consapevolezza globale come dicevamo all'inizio e soprattutto anche nella direzione per quanto riguarda l'emergenza particolare del momento di dover eh, in qualche modo impegnare moltissimo le nostre forze per lo sviluppo di un vaccino universale tant'è vero lei sa che anche il ministro Di Maio su questo si è molto eh, speso e ha, ha partito, dato un particolare impulso a questa iniziativa eh, che, che ha diciamo tutte le sfaccettature da quelle politiche a quelle economiche, ovviamente sanitarie e sociali e, e, e culturali anche addirittura proprio per l'elemento che lei stava citando, cioè il fatto che eh, bisogna mh, cercare di risolvere questo problema del Covid per evitare che poi ci siano tutta una serie di eh, ricadute. Per questo motivo noi sul piano bilaterale, oltre a quello multilaterale su, nel, nel quale appunto siamo protagonisti, ci eh, continuiamo ad impegnare moltissimo. La cooperazione italiana, in particolare la cooperazione allo sviluppo, è sicuramente presente in tutti i paesi fragili e soprattutto in quelli più fragili, naturalmente. Tant'è vero che gli 11 paesi eh, prioritari eh, della cooperazione allo sviluppo eh, in Africa sono paesi particolarmente vulnerabili e Naturalmente anche in Altre zone dove c'è una, eh, una condizione diversa, per esempio Egitto e Tunisia, ma in generale si tratta di eh, paesi che, eh, con i quali noi abbiamo intessuto rapporti nel, negli anni di grande tradizione, di grande anche come dire, eh, penetrazione della, eh, della situazione locale, tanto che siamo riconosciuti eh, con eh, grande apprezzamento come dei partner assolutamente affidabili, soprattutto senza nascoste. Questo ci permette di lavorare appunto sul piano bilaterale con eh, grandi, eh, grandi possibilità e opportunità anche di costruire un futuro condiviso che non è un fatto secondario ma è in questo momento storico soprattutto con questa pandemia ancora più importante proprio perché la possibilità di mettere le basi per un futuro solido e soprattutto sostenibile in questo momento è di nostro assoluto interesse prioritario perché sappiamo perfettamente che paesi fragili possono eh, naturalmente poi cadere in cortocircuiti che possono portare a delle eh, ricadute molto negative non soltanto per eventuali eh, contagio di ritorno dovuto a sistemi sanitari fragili ma anche per esempio a ehm, per dire a questioni di, di ehm, difficoltà politiche situazioni sociali estreme come quelle che tra l'altro in questi giorni stiamo vedendo per esempio in alcuni paesi africani legate alla difficoltà di approvvigionamento del cibo, per esempio, e così via. Quindi è chiaro che noi sul piano eh, bilaterale siamo estremamente impegnati. Abbiamo eh, ovviamente, per esempio per quanto riguarda l'Africa, che per noi è assolutamente prioritaria, una serie di iniziative molto ampie che mh, diciamo Costituiscono, visto che vogliamo anche quantificare, un valore totale di oltre 300 milioni di Euro che vanno chiaramente alle agenzie onusiane come però anche alle nostre ONG attive sul territorio. Io credo che questi due piani, quello bilaterale e quello multilaterale, siano fondamentali, non a caso nelle mie numerosissime consultazioni di questi giorni con tutte le agenzie globali, ma anche con tanti paesi amici con i quali appunto condividiamo le preoccupazioni e cerchiamo di elaborare strategie, sono state... Incentrate non soltanto sulla strategia multilaterale ma anche sull'esperienza acquisita da ciascun paese sul piano bilaterale e la nostra esperienza è effettivamente estremamente, eh, estremamente significativa basti pensare che tra l'altro eh, noi abbiamo apportato un grandissimo contributo proprio sul piano sanitario e questo ci viene riconosciuto da molti paesi che hanno beneficiato della nostra cooperazione allo sviluppo i quali hanno dichiarato spesso e, aper e apertamente, che senza i nostri interventi durante eh, il passato non avrebbero saputo eh, e potuto fronteggiare varie circostanze complicate come per esempio l'emergenza Ebola e tante altre. Quindi è chiaro che questo sul piano bilaterale per noi è fondamentale. È ovvio che la cooperazione allo sviluppo, che è un valore aggiunto fondamentale della politica estera italiana, io la descrivo come il braccio operativo più importante della politica estera italiana, è un modo anche di stabilire rapporti diretti, franchi, appunto anche di, di, di, di volontà di condivisione soprattutto dello sviluppo che ci portano anche dei vantaggi economici per esempio le nostre imprese che hanno una eh, come dire la possibilità di accedere a, a delle società ehm, e appunto in paesi eh, che sono nostri partner eh, e di accedere con dei canali privilegiati semplicemente perché noi anche con la cooperazione allo sviluppo abbiamo già creato dei rapporti estremamente sereni e soprattutto stabili, il che non è sempre facile, ma devo dire che l'Italia eh, su questo effettivamente probabilmente eh, si distingue anche dagli altri in eccellenza. Sì, grazie mille. Eh, al di là del discorso puramente sanitario, tanto per spaziare un po' in tutti i vari obiettivi, ce ne sono altri due che sono uh, importanti, quello del um, water sanitation, dell'acqua e dell'igiene, dell che sembra facile dirlo, però parlare di, oltre che di salute da una parte, vaccino e tutto il resto, parlare di acqua, mani pulite, lavarsi le mani, disinfettarsi le mani in paesi dove il problema è cronico dell'acqua, dell'acqua potabile. Eh, noi sappiamo che l'Italia è molto impegnata sul versante dell'acqua del, um, e igiene e la cooperazione italiana è uno dei punti forti, così come il cibo. Altra cosa importante, in un paese ricco europeo potrebbe essere anche tra virgolette, facile garantire il cibo anche a chi ha perso il lavoro, diventa molto più difficile in un paese più povero. Quando si parla di lockdown in Europa si può fare perché bene o male le persone hanno dei sistemi, o il lavoro da casa come stiamo facendo molti di noi, oppure fermare un attimo le cose, cassa integrazione, sistemi diciamo, di ammortizzazione sociale delle, delle, delle, dei salari, eccetera. Dall'altra parte è difficilissimo parlare di queste cose in Africa, mi viene in mente un paese che conosco bene, la Tanzania, ho vissuto molti anni, parlare di, di stare a casa in spazi angusti, negli slam, nelle baraccopoli come possono essere in Nairobi, dove non c'è acqua, non c'è elettricità. Ecco l'Italia che cosa, come, come, come lavora ad esempio, l'agenzia, la nostra agenzia nei paesi eh, Kenya, che ad esempio è un paese prioritario per l'Italia, dove abbiamo un ufficio, un'agenzia in questo paese, che cosa sta facendo, ad esempio, Islam nelle realtà più povere del, del Kenya? Allora noi siamo chiaramente estremamente consapevoli di questo, non a caso come lei diceva io mi sto facendo anche portavoce di queste istanze perché è chiaro che bisogna avere anche la, eh, una visione d'insieme. E rendersi conto di quali sono i problemi e le fragilità eventualmente anche di paesi appunto dove noi siamo presenti e che rappresentano per noi sia un'opportunità un ma anche naturalmente eh, da un certo punto di vista una questione da dover risolvere, non voglio dire problema perché eh, altrimenti questo assumerebbe un color, una coloritura, un, come dire, un giudizio di valore che non mi sento di dare perché non credo che un paese fragile eh, costituisca un problema di per sé, un problema la sua fragilità ma è diverso dal condannare naturalmente una condizione appunto eh, dal punto di vista dell'intervento dell de, diretto, sulla questione della water sanitation, cioè della salubrità dell'acqua, eh, che, che tra l'altro è uno degli, degli obiettivi, risponde ad uno degli obiettivi dell'Agenda 2030, l'Italia è particolarmente presente. Non a caso io, prima che eh, accadesse quello che è accaduto recentemente, cioè questa eh, pandemia da Covid-19, avevo lanciato una campagna per l'istituzione ehm, di una giornata mondiale eh, contro la diarrea che parte proprio dalla consapevolezza del fatto che se, la seconda causa di morte dei bambini nel mondo è dovuta alla diarrea infantile, che voi direte come è possibile? È possibile perché questo dipende fondamentalmente da infrastrutture sanitarie inadeguate, da eh, scarsa conoscenza appunto, delle pratiche dell'igiene e non soltanto, soprattutto dal fatto che eh, effettivamente non c'è un accesso eh, all'acqua eh, pulita e, e naturalmente naturalmente questo comporta poi una serie di eh, ricadute sul piano della salute estremamente, estremamente gravi, quindi noi siamo estremamente impegnati sia sul piano politico di campagna globale ma anche con tantissimi, io non posso citarli tutti, ma tantissimi progetti che vanno dalla costruzione di una pompa di acqua in Etiopia per esempio questo posso dire un campo, un campo profughi che io ho visitato nel Tigray, nell'Etiopia del Nord ha grandi progetti infrastrutturali che prevedono per esempio interventi sugli acquedotti quindi è chiaro che su questo fronte per noi c'è una consapevolezza e una priorità per quanto riguarda poi invece la consapevolezza dello stile di vita nei paesi di cui stiamo parlando anche questo è estremamente presente io l'ho scritto più volte l'ho detto più volte ovviamente dobbiamo tenere conto dello stile di vita che per esempio in un paese eh, come il Kenya o come la Nigeria comporta nell'Islam come lei diceva una promiscuità forzata e non soltanto questo direi ma anche per esempio il fatto che ci sono forme di lavoro ehm, che non hanno appunto, una, una regolarizzazione soprattutto un settore informale che prevede per esempio che le persone comunque si debbano spostare perché altrimenti non guadagnano e non mangiano tutti questi elementi sono assolutamente presi in considerazione analizzati e fronteggiati attraverso una serie di programmi eh, sul piano globale in generale, nelle, nelle numerose consultazioni che abbiamo fatto per esempio anche in una recente riunione promossa proprio dall'italia insieme a brasile canada eh, ed egitto devo dire che è emerso mh, in particolare la questione della sicurezza alimentare che lei ha citato tant'è vero che questa riunione che è stata eh, indetta dall'ambasciatore zappia new york ehm, come gruppo di amici della sicurezza alimentare e della nutrizione quindi sono una, tutti i paesi che ruotano intorno a questa tematica, devo essere sincera, è stata veramente sviscerata tutta la questione al punto che siamo riusciti ad analizzare tutte le sfaccettature che riguardano la food security, in cui peraltro l'Italia è particolarmente presente. Se lei mi lascia come dire, allargare questo punto di vista anche ad altri settori in cui l'Italia, che sono assolutamente pertinenti... È chiaro che per esempio nell'agribusiness noi abbiamo una presenza nei paesi fragili o cosiddetti in via di sviluppo, assolutamente fondamentale i nostri progetti io mi permetto di dirlo come caratteristica assolutamente eh, diciamo distintiva. Eh, secondo me, hanno quella della vera sostenibilità. Tant'è vero che noi abbiamo progetti che sono cominciati anni fa, in qualche caso anche due o tre decadi fa, decenni fa, voglio dire, e eh, sono oramai già ad uno stadio di eh, um, assolutamente nel tempo di aver prodotto delle start, delle start up, degli spin off ed essere riusciti poi a effettivamente creare una eh, professionalità territoriale, una, soprattutto a coinvolgere comunità, io credo che questo elemento sia un elemento distintivo dell'Italia e in questo senso come vede il nostro approccio è assolutamente eh, incisivo, anche se certamente eh, si spera sempre di poter fare di più, questo lo voglio dire. Certo, mh, poter fare di più. L'Italia eh, è un paese che dal punto di vista, se, se prendiamo l'obiettivo 17, quello della finanza sostenibile, dove c'è un target, quello del famoso eh, 0,7% del prodotto interno lordo di un paese, ovvero per chi non lo conosce è l'obiettivo di dedicare almeno lo 0,7% del budget diciamo del, del prodotto interno lordo di un paese alla cooperazione internazionale e allo sviluppo dei popoli. L'Italia è sempre stata abbastanza lontana, ci sono stati anni nei quali è un po' risalito nel, fino al 2008, poi è ridisceso, però ultimamente sta risalendo, Diciamo, c'è stata anche una, una, una curva in risalita e negli ultimi ultimissimi tempi si è raggiunto non, non lo 0,7, però diciamo la curva è in salita siamo allo 0,3%. Ora questa crisi... Il coronavirus e sta facendo mettere molti punti interrogativi perché da molte parti ci sono uh, diciamo, mh, voci che possono dire ma come possiamo incrementare l'aiuto per gli altri quando noi oggi abbiamo problemi interni? Eppure, almeno quello che mi viene da dire, ragionando in termini di salute globale ma non solo, eh, lavorare per la salute di tutto il mondo vuol dire poi non avere poi una curva di ritorno, non avere poi una, una, un ritorno di questa epidemia, perché la possiamo sconfiggere in Europa, ma se non la fermiamo anche in Africa poi questa potrebbe ritornare e, e viceversa. È una questione proprio globale, questa pandemia l'ha messo chiaramente in evidenza. Dal punto di vista proprio della cooperazione del suo ministero e di lei, che come si sente appunto di, di, di dire che l'Italia continuerà a mantenere i propri impegni, a cercare di raggiungere questo obiettivo? dello 0,7% davanti a persone che possono dire ma come oggi davanti a questa crisi ancora andiamo a aumentare questi fondi? Eh, se sì. allora guardi mh, ci sono due come dire due interpretazioni della stessa questione una è il eh, valore eh, intrinseco della nostra azione che ho descritto eh, poc'anzi e che continuo a considerare forse l'elemento più importante. Io non penso che il valore della cooperazione possa essere giudicato soltanto dal valore dell'APS. Tant'è vero che quando l'anno scorso abbiamo partecipato come Italia ad una peer review, cioè ad una revisione da parte di eh, Pari sul eh, nostro operato di cooperazione allo sviluppo, siamo stati eh, non soltanto bravissimi, ma complimentati eh, tanto da far dire alla Presidente della Commissione che l'Italia deve essere presa come paese eh, come esempio da tutti gli altri paesi che fanno cooperazione allo sviluppo. Quindi c'è un fronte che secondo me va rivalutato molto è che è quello dell'aspetto qualitativo della cooperazione allo sviluppo, d'altra parte io come anche scienziata ho sempre eh, puntato molto sulla ricerca qualitativa considerando l'aspetto quantitativo fondamentale ma non esclusivo nel giudizio. L'altro fronte invece che è quello quantitativo indubbiamente eh, un po' ci penalizza, nel senso che noi nei paesi Oxe. Ci troviamo nella parte bassa della classifica per quanto riguarda la, la percentuale di APS rispetto al reddito nazionale lordo. Lei parlava di uno 0,3%, è rimasto evidentemente forse al capitolo precedente di questa storia perché in realtà nel frattempo noi abbiamo avuto un abbassamento, devo dire la verità e eh, diciamo l'APS è sceso appunto dal, dallo 0,3% che era un bellissimo risultato e tra l'altro ci teneva nel track del raggiungimento dello 0,7% entro il 2030, siamo scesi ad uno 0,25% se vogliamo essere ottimisti, forse uno 0,24%. Eh, con questi dati io le posso dire che il nostro Paese nel, nel 2018 eh, si colloca al diciottesimo posto nel rapporto APS, cioè aiuto pubblico allo sviluppo e reddito nazionale lordo, fra i Paesi membri del De Development Assistance Committee che ho appena citato, cioè della, del DAC in seno all'Ocse. Eh, per quanto riguarda il G7 invece che tra l'altro sullo sviluppo vuole riacquisire un certo peso politico importante, l'anno scorso c'è stato un G7 sviluppo in Francia e speriamo di continuare a ragionare anche in termini di G7 su questo fronte, eh, noi diciamo che eh, passiamo oramai dalla quarta alla, se alla sesta posizione, dietro al Regno Unito, alla Germania, alla Francia, al Canada e al Giappone. Gli Stati Uniti si confermano all'ultimo posto con lo 0,16%, però eh, sappiamo che poi gli Stati Uniti hanno delle altre soluzioni che in realtà eh, rientrano in forme di cooperazione, ma per quanto riguarda questo approccio del DAC, noi appunto siamo arrivati al sesto posto, anche se io devo dire la verità, eh, nel 2019 ancora non abbiamo i dati definitivi per cui sono provvisorie le nostre, le, le, le, le, le, come dire, le nostre intuizioni sulla nostra posizione, ma non mi sembra che sia molto cambiata, semmai è un pochino ancora scesa, ma io ripeto, credo che in ogni caso eh, per quanto riguarda questo tipo di impegno considerato effettivamente come diceva lei anche un, un momento di riflessione eh, nel Paese eh, che, che coinvolge diverse forze politiche sul valore de, di per sé della cooperazione allo sviluppo che non è messo in discussione sicuramente dal governo, eh, in realtà appunto costituisce comunque una possibilità di interpretazione del, del suo ruolo il valore eh, qualitativo di quello che noi facciamo come cooperazione allo sviluppo, i cui risultati sono incontrovertibili, perché come dicevo il, il, gli ottimi rapporti che noi intessiamo con paesi terzi, e non soltanto, anche il fatto che eh, siamo riconosciuti come ehm, il Paese capace di sviluppare strategie vincenti nell'ambito della cooperazione, sicuramente molto importante. Eh, va detto un'ultima cosa quando parliamo di flessione delle spese dell'APS, fl questa flessione è dovuta anche a un altro fatto, perché l'APS, e qui non entriamo ovviamente in tutte le technicalities specifiche, però l'aiuto pubblico allo sviluppo è complesso come formazione, cioè non è un solo fondo o coinvolge soltanto un ministero. La, la flessione che c'è stata dall'anno scorso ad oggi è motivata dal calo di spese per l'accoglienza dei richiedenti asilo. E questo sicuramente ha inciso fortemente, per questo io insisto, attenzione che però l'elemento qualitativo secondo me compensa, sempre però rimanendo assolutamente convinti e impegnati nel cercare di eh, rimettere eh, l'Italia nel track giusto e quindi risalire di posizioni e raggiungere lo 0,7% nel 2030 come eh, ci è richiesto dall'Agenda 2030. Sì, infatti quello, sono pienamente d'accordo con lei, la questione del, del decremento dallo 0,3 allo 0,25 è chiaramente dovuta al non diciamo, eh, pagamento di alcune, di alcune spese che compongono tantissime spese, compongono dal bilaterale al multilaterale quella dell'accoglienza dei, dei rifugiati, dei migranti nel nostro paese che ha tra virgolette gonfiato, ma in Italia ma come in altri paesi negli ultimi anni l'aiuto pubblico allo sviluppo, non sono fondi che vanno ai paesi partner, ai paesi beneficiari, ma sono soldi che vengono spesi in Europa alcuni paesi hanno speso di più, l'Italia è stato un paese eh, proprio un po' alla front line da questo punto di vista, altri di meno e l'aiuto si è tra virgolette leggermente gonfiato ora sta ritornando a valori eh, diciamo Infatti per questo molte organizzazioni non governative, ma non solo, poi parlano di aiuto diciamo, vero, reale, in, in termini di grant e aiuto invece gonfiato, ma senza entrare nel merito. Una cosa che secondo me è molto importante è cercare di capire, visto che l'abbiamo um, affrontato il discorso e anche l'Agenda 2030 ne parla, del contributo positivo dei migranti a una crescita inclusiva, allo sviluppo sostenibile. L'Italia lavora non solo con l'accoglienza ai migranti nel nostro paese, ma anche nei paesi di transito, di partenza. Mi viene in mente il Niger, nel quale eh, io portai proprio due anni fa una delegazione di parlamentari italiani mh, a visitare alcuni progetti prevalentemente sanitari, ma non solo. L'ambasciata italiana ci accolse e ci fece vedere altri interventi. Che cosa succederà in questi paesi? Il Niger è un paese poverissimo, io ho visitato tantissimi paesi in Africa, ho vissuto, ma davvero come il Niger è eh, eh, difficile eh. di trovarne, è un paese di una povertà incredibile. Che cosa sta succedendo in questi paesi che erano diciamo, nel, in televisione tutti i giorni, migrazioni, passaggi, oggi sono completamente scomparsi dal radar? Ci racconta che cosa, che cosa sta, sta accadendo qui? Allora se parliamo della gerarchia delle notizie potremmo parlare per lunghe ore perché chiaramente poi le notizie ovviamente eh, per quanto riguarda appunto paesi eh, come il Niger eccetera dipendono moltissimo dal, dalla situazione del momento, in questo momento siamo concentrati su un altro fronte, su un fronte più eh, diciamo interno per quanto riguarda la nostra terribile emergenza ma anche naturalmente globale per quanto riguarda la costruzione del futuro e soprattutto la prevenzione per il futuro. Per quanto riguarda invece l'altro binario, che è quello appunto delle attività che continuano costantemente, io eh, direi che noi siamo ancora molto presenti in Niger, abbiamo un piccolo contingente eh, militare, siamo presenti con i nostri progetti che continuano, finanziamo eh, delle, opera delle, delle operazioni per esempio dell'OIM, io stessa ho visitato un centro di eh, accoglienza eh, dell'OIM ad Agadez, voglio dire siamo comunque sempre estremamente attivi è ovvio che eh, noi cerchiamo di agire in, per quanto riguarda le nostre azioni di cooperazione nell'ambito delle migrazioni soprattutto per cercare non soltanto di sconfiggere ovviamente il traffico illecito di migranti che è una piaga eh, sociale spaventosa e che deve appunto, arrivare a un termine perché non possiamo accettare una simile, ehm, un simile orrore dall'altro chiaramente per creare anche dei flussi migratori sicuri, regolari, ordinati e questa è una priorità della cooperazione italiana, questo devo dirlo con, con eh, chiarezza, nel senso che appunto tutte queste azioni sono volte proprio a cercare di mettere ordine in questo mondo scomposto e caotico che effettivamente vede i migranti eh, spesso vittime e in qualche caso naturalmente eh, diciamo Soggetti che provocano reazioni eh, politiche di vario genere. Io devo dire che noi appunto eh, abbiamo per esempio proprio per contrastare questo, questo tipo di fenomeni non soltanto azioni specifiche anche di sicurezza ovviamente per contrastare il traffico ma anche di sviluppo mirato nel senso che noi vogliamo fare in modo che eh, il problema migratorio per esempio venga risolto eh, all'origine nel senso che le persone devono avere il diritto di restare di poter sviluppare una loro vita personale anche perché lei sa che io vengo da 30 anni di lavoro sul campo, in zone di conflitto, quindi le storie le conosco e storie anche dirette di persone, perché io reputo che ogni persona eh, naturalmente abbia un valore eh, fondamentale, ma in questo senso se non si creano delle opportunità sostenibili è chiaro che non c'è possibilità di, eh, dare la, di dare ai giovani un eh, futuro che possa essere appunto eh, concreto, per esempio abbiamo un progetto in Niger, sto guardando qui una lista, ma voglio citarle progetto idee, iniziative per lo sviluppo dell'impresa del valore di 3 milioni di euro realizzato in collaborazione con l'OIM, eh, che lì è molto presente, per il sostegno alle microimprese nigerine per il rafforzamento delle competenze tecniche e professionali degli ex studenti delle scuole tecniche di Niamey Zinder e dell'Università di Taoua con il progetto anche eh, per esempio di emancipazione femminile di sviluppo locale che si chiama AFDEL, anche questo realizzato con un un sostegno al bilancio del governo nigerino di 3,2 milioni di Euro mirante a fornire assistenza tecnica al Ministero della promozione della donna e protezione dell'infanzia per creare centri dedicati al ruolo femminile nello sviluppo economico locale. Io dico questi perché sono degli esempi, anzi direi emblematici di quello che è il nostro approccio. Non a caso, come io dico sempre, siamo champions per esempio nella promozione dell'eguaglianza dell di genere, eh, dell'emancipazione femminile o come si dice oggi l'empowerment femminile, eh, siamo champions appunto nel creare opportunità di impresa. Una sintesi la posso dire, visto che lei è particolarmente affezionato al Niger, eh, quella di una piccola impresa eh, proprio eh, costituita dalla, dalla nostra, eh, dal sostegno della nostra cooperazione allo sviluppo per donne per eh, la realizzazione di borse che eh, devo dire la verità sono molto belle e, va, e la produzione va dal naturalmente concia delle pelli all'intreccio di eh, raffia, al design e poi alla vendita tant'è vero che queste borse eh, realizzate appunto attraverso il sostegno della, eh, della cooperazione allo sviluppo un piccolo laboratorio poi sono andate anche eh, naturalmente nel mondo perché poi il problema in Africa lei sa che è soprattutto l'esportabilità e hanno cominciato a fare sfilate, a fare anche un'opera di marketing che secondo me è estremamente eh, valente. Quindi diciamo che eh, noi mh, sappiamo perfettamente che eh, questa Covid-19 per quanto riguarda i migranti eh, chiaramente comporterà un congelamento dei flussi, perché ci sono mh, frontiere chiuse in molti paesi di origine e di transito e, e quindi questo è il momento, secondo me, di eh, rafforzare le attività di integrazione e di assistenza a rifugiati e migranti in movimento, specialmente in Africa. Quindi vedere diciamo, questa, questa situazione di emergenza come un'opportunità per ragionare in modo più eh, freddo e anche per dare risposte strutturali uscendo un po' dalla mentalità che ci porta sempre a reagire all'emergenza. Voglio dire un'ultima cosa, scusi, che per quanto riguarda la Farnesina c'è un fondo specifico eh, Migrazioni che appunto eh, ten, eh, è teso a eh, sostenere progetti mirati specificamente alla protezione dei migranti e alla loro integrazione nelle comunità locali. Anche questo è molto importante, stiamo parlando di circa 230 milioni di Euro investiti in Africa tra il 2017 e il 2019. Quindi è chiaro che eh, abbiamo una visione di questo tipo, va eh, forse migliorata, va riorientata in questo momento e secondo me però da questa crisi può, può emergere un'opportunità. Lei ha detto appunto reagire all'emergenza, siamo sempre un po' portati tutti a reagire all'emergenza. Fra i commenti vedo Vincenzo dalla ONG Armadilla che dice «Risorse per la cooperazione, si continua sempre a credere che sia un costo e non un investimento» ma invece è meglio prevenire che curare. Costa meno, si è più efficaci eh, al mondo politico la responsabilità. Mi sembra che siamo completamente in tema, in questo momento c'è veramente da rendersi conto che investire in cooperazione eh, per il futuro può voler dire di nuovo avere già la, il terreno pronto per affrontare un'eventuale altra problematica tipo quella del Covid-19 di oggi, ma eh, possono esserci tantissime. Mi viene in mente una cosa, Sempre rileggendo i, i 17 obiettivi dell'agenda, ce n'è uno che parla appunto di, di conversa, eh, conservazione del, degli ecosistemi, terrestre, marino, biodiversità. In questo periodo si è, si è molto parlato del, diciamo, dello spillover di questo virus dagli animali in Cina fino ai grandi mercati eh, di Wuhan e poi al passaggio all'uomo. E come di un'invasione dell'uomo diciamo, dentro territori nei quali l'uomo non... Ha abusato di questi terreni, deforestazione e tutto il resto. Che cosa fa l'Italia? Che cosa sta facendo l'Italia dal punto di vista proprio dell'obiettivo della, della conservazione della, della, del, del, del nostro pianeta, della biodiversità? L'Italia, eh, lo sappiamo, è sempre stata estremamente attenta alla questione del, eh, del, dell'ambiente in generale, diciamo così. non a caso ci sono anche buone notizie, per esempio recentemente parlavo del nuovo eh, New Green Deal europeo e noi come Italia siamo addirittura eh, in anticipo rispetto alle richieste che ci vengono fatte rispetto all'emissione eh, dei, dei, dei carburanti e di conseguenza… Eh, al contratto, all'emissione ovviamente e di conseguenza voglio dire ci sono anche buone notizie da questo punto di vista perché stiamo acquisendo delle, delle buone abitudini che poi tendiamo a riprodurre anche laddove appunto conduciamo azioni di, eh, di cooperazione, siamo convintissimi che il rapporto appunto con l'ambiente sia fondamentale e siamo anche convintissimi che eh, naturalmente dobbiamo impegnarci al massimo, per esempio Roma va detto ospita eh, fin dalla sua costituzione un'organizzazione internazionale che si chiama Bioversity, dedita dal 1974 alla ricerca e alla conservazione della biodiversità e allo studio delle specie dimenticate per un approccio integrato all'agricoltura che chiamiamo agroecologia. Questa interazione naturalmente della, della, di questa agenzia con il, con il Polo Romano, cioè con FAO, IFAD World Food Program, eh, ci permette... Di, di avere un rapporto diretto con, eh, con queste agenzie sul piano delle nostre politiche ambientali, tant'è vero che eh, soprattutto diciamo, ci dà l'opportunità di promuovere le nostre, le nostre strategie in ambito agricolo. E noi siamo molto presenti sul piano dell'agricoltura sostenibile, siamo anche estremamente incisivi nei fori internazionali e voglio dire anche che per il rispetto che appunto, ci siamo guadagnati in questo settore in cui c'è una nostra riconosciuta professionalità, appunto, siamo stati in grado recentemente anche di fare una proposta alla FAO per quanto riguarda la, la, il, sempre la questione della sicurezza alimentare e la nutrizione di cui vi ho parlato prima riguardo al gruppo di amici della nutrizione e della sicurezza alimentare, abbiamo fatto una proposta interessante per la creazione di una coalition che appunto ci veda ehm, assolutamente ehm, partecipi in maniera molto attiva insieme alla FAO e insieme a numerosi altri paesi per fare in modo che si crei una riflessione assolutamente concertata ehm, che sia eh, il più possibile operativa anche per poter risolvere dei problemi appunto così eh fondamentali per quanto riguarda naturalmente eh tutto quello che concerne l'ambiente e soprattutto tutto quello che deriva da fenomeni spaventosi come la desertificazione, la, ehm, la siccità, eh, gli ecosistemi messi a rischio, ma anche recentemente ci sono stati eh disastri ambientali e lo sappiamo, per esempio nel Corno d'Africa oggi leggevo un rapporto della FAO sugli sciami eh che hanno devastato veramente eh, chilometri di, di terreno quindi è chiaro che noi su questo siamo molto presenti e anche attivi Dunque, so che eh, la viceministra ci deve lasciare perché ha un altro impegno, quindi oggi concluderemo 10-15 minuti prima. C'è solo un commento da, da un'altra organizzazione non governativa, Aidos, che dice che alcuni paesi, quali Canada e Francia, hanno adottato politiche di cooperazione che, invest, che investono moltissimo sull'empowerment delle donne e di, chiedono l'Italia che cosa sta facendo, ci sono degli impegni, delle prospettive a questo punto di vista? Ah, io direi che l'Italia, Aidos lo sa molto bene perché chiaramente c'è un colloquio, io devo dire che insomma... Eh la cooperazione allo sviluppo italiana è una, una, una piattaforma di dialogo, oltre che una piattaforma di azioni ovviamente, e questa piattaforma di dialogo ci permette di eh, conoscerci, di scambiare opinioni, di partecipare a tantissime attività e soprattutto di costruire appunto strategie integrate. Per quanto riguarda l'empowerment femminile, noi come ho detto prima siamo champions, tant'è vero che abbiamo condotto campagne importantissime, io non posso eh, enumerare mh, tutti i progetti che noi portiamo avanti, ma la donna è assolutamente al centro delle nostre politiche di cooperazione, tanto che per esempio per quanto riguarda le, le, le mutilazioni genitali femminili, eh, che è una battaglia che noi conduciamo fortemente, per esempio è una eh, de, delle battaglie più importanti che eh, stiamo conducendo nell'ambito del eh, Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite di cui facciamo parte dal 2019, eh, in realtà devo dire la verità, appunto eh, sta ottenendo dei risultati straordinari. Io proprio l'altro giorno ho complimentato il governo del Sudan per aver introdotto un articolo nel codice penale che criminalizza, cioè che rende reato le mutilazioni genitali femminili, stiamo parlando di Sudan e naturalmente io mi sono sentita di pubblicizzare questo evento con grandissimo entusiasmo perché credo che eh, sia, devo dire la verità, una svolta epocale che non può non essere sottolineata e io sono contenta di dire che anche l'Italia ha dato un contributo in questo senso. Bene, allora noi la, la lasciamo andare, visto che... Eh, io vorrei, posso dire un'ultima sì, sì, cosa? Certo. No, volevo dire che eh, in tutto questo poi si fanno delle sintesi, ovviamente. Abbiamo detto un sacco di cose e quindi ogni, ogni argomento avrebbe meritato sicuramente un incontro a sé stante, perché sono molte le cose, siamo stati necessariamente diciamo, eh, generici, ma anche eh, puntuali su alcuni aspetti. Eh, la sintesi che si trova poi è per esempio quella di un tavolo di lavoro, che io ho lanciato un tavolo di lavoro operativo interistituzionale e multiattore che è proprio dedicato al contributo complessivo italiano nella lotta al Covid-19. Cioè tutto questo confluisce. E, e naturalmente il tavolo è, è incentrato su cosa? Sulla risposta nostra eh, alla chiamata, diciamo così, al. Um, da parte delle organizzazioni internazionali e quindi il nostro contributo alla lotta globale contro la pandemia e anche e soprattutto alla prevenzione a cercare di trovare delle strategie di prevenzione questo tavolo che ha eh, sede presso il Ma MAECI però vede il coinvolgimento ovviamente di tutti i ministeri coinvolti eh, non soltanto la, eh, so, eh, la, la parte dell'industria farmaceutica le ONG ovviamente o OSC se vogliamo essere più precisi eh, quindi le reti delle, delle OSC, ma non soltanto, anche il mondo accademico ehm, e tanti altri attori, tutti quelli che sono necessari per appunto, rispondere adeguatamente come Italia con una voce sola. E Io credo che questo eh, sia appunto una piccola sintesi di quello che vuol dire cooperazione in generale e poi cooperazione internazionale e ancora poi eh, sicuramente cooperazione internazionale allo sviluppo. Mi trovo perfettamente d'accordo nel, nel volere includere non solo gli attori tra virgolette, tradizionali, ma anche quelli privati, settore privato. Privato, cioè, privato sì, Qualcosa organizzare. Sì, eh, purtroppo siamo ancora, ma non solo in Italia, in tutto il mondo, è ancora limitato l'apporto del privato alla cooperazione, perché... Sembra qualcosa fatta per il non profit contro il profit dall'altra parte, invece ci si sta rendendo conto oggi. E già quello che sta succedendo nell'ambiente in internazionale oggi con l'emergenza COVID fa vedere che la farmaceutica, ma tutto il privato, o ci si mette insieme dalla filantropia Bill Gates fino alla, alla cooperazione delle agenzie dell'ONU, oppure non, non si esce da questa crisi. E questa crisi speriamo che sia veramente. Un, una sorta di spin off per cominciare a lavorare in una maniera veramente eh, globale dal punto di vista proprio dell'interazione di tutti gli attori. Io veramente la ringrazio per questa intervista, ci sarebbero ancora altre domande, non abbiamo tempo, invito tutti però a, a seguirci sul nostro sito dove ci saranno altri dialoghi la settimana prossima da lunedì, ci sarà il professore Muzzi con Laura Berti, e poi abbiamo a novembre l'appuntamento che è stato rimandato da aprile a novembre, l'aspettiamo Vice Ministro, poi ci sentiremo per, per accordarci, ci piacerebbe veramente averla per l'apertura o la chiusura dei lavori. Perché con molto piacere, con molto piacere senz'altro, intanto insomma, restiamo uniti eh, con tutti i nostri sforzi collettivi sicuramente. Eh, riusciremo a costruire un futuro anche più giusto, secondo me, più equo, no, questo sì. Perfetto, la ringrazio tantissimo della partecipazione, è stato un piacere averla con noi, buona serata. Arrivederci a tutti. Arrivederci.